Ciao, Ciao amici, amici. Se, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, iscrivetevi al canale, attivate, attivate la, la campanella, campanella e condividetelo e con, con i vostri amici. amici. Ciao bamboli, adesso dobbiamo andare a dormire. Ci vediamo domani. Oh. Ehi <ride> um. hey, ragazzi, dove siete? Vanessa e Anastasia se ne sono andate. Ehi hey ragazze, io sono qua. Che si fa? Facciamo qualcosa? Ehi, hey Lui, oggi non è il tuo compleanno? Huh. Sì, wow, te ne sei ricordato. Nadia, hai sentito? È il compleanno di lui. Dobbiamo fare qualcosa di speciale. Mm. Sì, gli farò una torta. Una torta per il suo compleanno. Ma dobbiamo fare in fretta prima che si svegliano Vanessa e Anastasia. Allora Martina, dobbiamo pensare come organizzarci. Tu distraerai lui e io preparerò una torta. Ok? Ok. Chiederò ai ragazzi di aiutarmi a cercare dei dischi che non trovo più. Mentre tu potrai andare nel tuo laboratorio a fare la torta per lui. Qua la mano. Io vado. Ci vediamo dopo, ciao! Ehi, hey, ragazzi! Mm. Finalmente sono arrivata, speriamo che lui non si accorga di niente. Devo subito preparargli una torta per il suo compleanno. Dimmi Martina, hai bisogno? Sì, avrei... avrei bisogno che mi aiuti a cercare dei dischi che non trovo più. Non so dove li ho messi. La torta è pronta. Devo correre a casa prima che si svegliano Vanessa e Anastasia. Certo che ti aiuto. Tutto bene? Um, no, sì. Ok, andiamo finalmente a casa. Spero di non aver fatto troppo tardi. Hey, ma dove sei stata? Um, sono andata a preparare la torta per lui. Wow, ottima idea! Prepariamo subito. Questa è la torta, ti piace? È bellissima, lui sarà contentissimo. Io metto la torta sul tavolo, tu vai a chiamare lui. Lui, vieni con me? Ok. Mm -hmm. Lui, chiudi gli occhi. Ok. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri lui auguri a te Louis, puoi riaprire gli occhi grazie grazie ragazzi ne mangio subito una fetta ha un aspetto super delizioso mm. Mm. Mm. oh no sta arrivando qualcuno fermi